Ciao sono Marco, sono al termine di una corsetta fantastica in questo posto meraviglioso e voglio fare con te durante questi due passi di defaticamento che ci conducono, ci conducono a me e te verso l'automobile per fare una piccola pillola di formazione off-road. Voglio portarti ad una riflessione. Prova ad immaginare come potrebbe cambiare, come potrebbe essere la tua vita se ogni discussione qualsiasi discussione abbia per te lo scopo unico di comprendere piuttosto che di aver ragione. Ora, se sei lento o lenta come me nei ragionamenti, al termine del video poi riflettici con comodo, io sono molto eh, lento nel, nel mio ragionare, però poi ammetterai senza dubbio che la tua vita potrebbe avere dei risvolti straordinari, veramente straordinari. Nessun conflitto con altre persone, molta più cultura perché avrai la possibilità di ascoltare altri pareri che non sono solo e unicamente il tuo, in pratica ascolterai più di quanto parlerai. Comunque, ci rifletterai con comodo, nel frattempo ti dico che cosa, di cosa hai bisogno, eh, che cosa è necessario perché tu possa fare questo, possa ottenerlo. Fondamentalmente ti serve l'umiltà. Esatto, l'umiltà di consapevolizzare, interiorizzare il fatto che eh, anche le altre persone possono avere ragione, quindi a volte anche tu puoi avere torto e quindi eh, darti la possibilità di metterti in discussione e poi, oltre a questo, la consapevolezza, anche qui la eh, presa di coscienza che oltre alla tua esistono tantissime altre realtà che sono altrettante vere quanto la tua una volta che avrai avuto l'umiltà di ammettere queste due cose la tua vita potrebbe avere veramente un'impennata nella propria qualità proprio perché migliorerai in maniera drastica direi le tue relazioni e le relazioni costituiscono più dell'80% la qualità delle nostre relazioni costituisce più dell'80% della qualità della nostra vita. Quindi una grossa fetta di quel che noi viviamo, della qualità di quel che viviamo, è proprio legato alle relazioni. E se avrai l'umiltà di fare spazio nella tua testa a queste due peculiarità che ti ho appena citato, bene, potrai veramente fare un salto di qualità. Detto questo spero di esserti stato utile, come vedi qui ci sono un sacco di insetti, qui l'intruso sono io, sono un estraneo, quindi devo eh, cominciare a correre velocemente, ricominciare a correre velocemente verso l'automobile, ripeto, eh, mi auguro veramente di esserti stato utile eh, e a questo punto non mi resta che salutarti con un abbraccio caldo, sudatissimo, veramente umido ma molto molto affettuoso. Ciao!